All'inizio di un luglio straordinariamente caldo verso sera un giovane scese per strada dallo stanzino che aveva preso in affitto in vicolo S e lentamente, come indeciso, si diresse verso il ponte K. Tutti credo che sappiano la trama di delitto e castigo. C'è un giovane russo che si trova a essere un assassino senza nemmeno rendersene conto. E se lo trattassimo da fatto di cronaca, andando a vedere se le persone reagiscono a questa notizia che si somma a un'infinità di notizie di sangue? C'è una domanda? Ci interrogavamo sui fatti di cronaca nera recenti. Un russo, un giovane russo, che ha ammazzato una donna anziana che era una specie no, di usuraia, una strozzina. Che cos'è che poi a un certo punto spinge una persona così dal niente a diventare un assassino? È il paese che te c'è ma lei è un po' spaventato da questo, no? È sicuro, sono, sono spaventato di notte tardi, sì, da queste parti, questo sì. Cioè quando senti questi fatti, fatti di, tana, di sangue? Lo sento anche di peggio. Ma fa un po' paura questo? Eh beh, penso perso proprio la eh? sigla. Non ha sentito il caso di cronaca, non segue no, la cronaca no, nera? No, no. Ma perché non la segue? Perché normalmente non seguo, non guardo i eh? telegiornali, non seguo la cronaca nera. Mm -hmm. Nean neanche quando la cronaca nera è delitto e castigo? con impreparata. No. <ride> Lo sai che è una storia molto simile a questa del, della, del signore, del giovane che ha ammazzato la, la vecchia e, la, so, e la, la sorella, sta in un libro che si chiama Delitto e Castigo, non so se l'hai mai sentito, di un signore si chiama Dostoevsky, un autore russo. No. Che pensa di quel libro? È eh, un libro misterioso, misterioso e drammatico in italiano, è sì, eh, un la, po' lungo, dire, la però piano piano. Ce la faccio <ride> Neanche io l'avrei letto il russo, c'è una faccio storia faccio interessante. Un eh? Piano piano, magari a tempo sì, perso. Sì. Che dici? Beh, Beh, quello è, farci quello farci. era un russo che ammazzava la... Vabbè, la... ma non è che i russi ammazzano la gente normalmente. Eh, no, eh? questo no, questo no. È. no <ride> non è che...